Dio mio, stai lontano da me, nel mio tempio non c'è sorriso. Sorridi, sei diverso da me, nel mio spazio non c'è nessuno. Cosa altro vuoi che tu? Tu non sarai, rondine, rondinello d'aria, tra le stelle sarai da solo. Dio. Spirito la paura non è che una faccia del nostro vuoto. Luna e io mi chiedo perché a un trevo e tu non hai rega solo salto mare e tu no